Non usciamo vivi da questa risposta. E poi inizia a litigare. <ride> nuovo video finalmente QA l'ultimo QA che abbiamo fatto risale a Budapest bravo ah, <ride> due anni non fa non preparata no due anni fa Budapest quindi alcune domande ad esempio come ci siamo conosciuti eccetera abbiamo risposto in quel video non risponderemo in questo eroi. no in realtà quando abbiamo risposto a quella domanda eravamo al castello vabbè a Piazza degli Eroi mi ha detto che non mi sposerei mai ah, comunque mi ricordo ancora le critiche <ride> mi metto il link qua. Sappiamo già Sulla che mia non lo festa. metterò mai. Però vabbè, ci provo. Iniziamo perché tutte le domande che mi avete fatto me le avete poste su Instagram. Scusa, io non sono abituato, ma dove guardo? Me stesso. No, o lì? lì? Però, vabbè, tendenzialmente guardo. ce la farò mai. Eh, vabbè <ride> allora litigate mai per quali motivi? inizia tu. Litigate mai? Spesso e volentieri litighiamo. A me, tra virgolette, piace litigare e penso che sia utile per la coppia, quindi sì, anzi. Però cosa succede? Che io non so litigare, quindi io sono una di quelle persone che nel momento in cui tu mi esprimi la tua opinione, io ti dico la mia, se riusciamo a trovare un punto in comune, ok, se no per me la discussione finisce lì. Quindi, a prescindere, quindi. Cioè, non esiste il litigio perché basta, cioè, ok, non siamo d'accordo, siamo d'accordo nell'essere in disaccordo. Però, vabbè, ovviamente a volte litighiamo, però, ovviamente poi facciamo sempre pace da sette anni a questa parte. Facciamo Litigare in una coppia è importante, comunque. L'importante poi è, è, è risolvere, chiarirsi e <ride> quant'altro, via. Come avete affrontato la relazione a distanza? Noi ci mettevamo ovviamente d'accordo e bene o male siamo sempre saliti o scesi una volta per uno e, e in realtà nei primissimi tempi addirittura ci ritrovavamo in qualche città tipo Bologna, poi abbiamo fatto Modena, Modena poi basta mi sa, però tutto bello in realtà detto così Meet potremmo... me halfway No poi col tempo ci siamo sempre ritrovati o a Prato o a Padova Finché poi, vabbè, lei non è andata a Piacenza, è così. E i primi tempi sono stati un po' un tram, tram sui treni. Secondo me la nostra forza è stato il fatto che abbiamo iniziato con una relazione a distanza. Ed abbiamo continuato finché non ci siamo uniti. Ora sarebbe veramente difficile risepararci, secondo me. Allora, chi è il più geloso? Eh, io per forza... Perché per forza? Eh, perché te anche risposta no, a quella di prima in realtà. Sì, perché a lei non piace fare um, discussioni, perché non ha voglia di stare lì a, a guardare, quindi non gli frega niente. Io... Non è vero, non è vero, è che mi fido, cioè, perché sì. devo essere gelosa? Cioè, se io... Devo essere gelosa della persona che accanto a me, allora non sono con la persona giusta, perché la persona accanto a me mi Beh, deve un rispettare. Un pizzico di gelosia ci vuole, infatti un pizzico allora, ce l'hai. Allora, un pizzico quando so che sei con un gruppo di mm, tuoi amici che va a ballare mezzo diecimila ragazze, un minimo sono gelosa, ma gelosa... Mm, Comunque in realtà anch'io ero geloso all'inizio e ne avevo tutti Devi essere geloso Avevo di me. tutti i motivi perché effettivamente lei c'è stato un periodo in cui usciva solo in gruppi di maschi Poi Perché le, tempo, le ragazze sto un po' antipatiche Col tempo alla fine io, io le ho sempre detto cioè già solo avere un gruppo misto come ho sempre avuto anch'io Già e infatti quando, da quando hai avuto un gruppo misto non... Mi sono sempre fidato molto di più. Eh. Sì, perché sto gruppo ci sei anche tu, quindi... Beh, sì, vabbè. No. Cioè, eh, sì, è vero. No, vabbè, ma quando andavi a Piacenza, alle feste di, di, di classe... Sì, sì, sì, perché era quando... Insomma, non ti amo... No, mai... Beh, beh, beh. Beh, è vero, la... la raccomando, davvero. No. Grande, è vero. <ride> Grandissimo Comunque lui il più geloso poi Ah, una nuova abitudine che vorreste condividere in un futuro assieme okay. L'uncinetto, vai Ti insegno Lucinetto Con tutto rispetto no, però. non lo so Potremmo cercare un'abitudine un Però secondo me ne facciamo tante cose insieme eh, anche Trovare, anche trovare un'abitudine È bello che ognuno abbia anche i propri spazi nella coppia Soprattutto in questo periodo Uh, noi stiamo tanto tempo insieme, sono un anno praticamente che allora, <ride> non passiamo più di tre giorni devo separati. Devo essere sincero, risponderei con al momento non ho l'esigenza di trovare un'attività un da fare con te, sì, sì, sì. In co quotidianamente o insomma nel quotidiano. Sì, ora non c'è la necessità, in futuro però questa domanda potrebbe tornare utile. Lo scopriremo. Gli argomenti per i quali vi confrontate di più? Bello. Un sacco! Allora, diciamo che eh, confrontarsi significa proprio parlare di tematiche. Una cosa bella, de, non so dire, cioè a me piace, del nostro rapporto è che eh, ogni tanto ascoltiamo la televisione, eccetera, escono delle tematiche esatto. e noi ci mettiamo lì le e. Le pubblicità! Sì, e ne parliamo. Noi aumentiamo mm. tantissimo le pubblicità, ci piace. Esatto. Per le tematiche, cioè cerchiamo un attimo di capire che tematiche ci possono essere dietro alle pubblicità eh, esatto. o comunque Ma mh, argomenti, non lo so, Ma maschilisti, sì, com esatto. come spoiler. Sì, sì, sono. sì, maschilismo, femminismo, lì ci confrontiamo molto, e è bello perché... L'omosessualità è una cosa un'altra. Sì, sì. Cioè prendiamo un argomento e ci riflettiamo sì, insieme sì, esatto. senza che ognuno dei due abbia tipo, due pareri contrastanti no, no, cioè, semplicemente ne parliamo Anzi, e trattiamo quell'argomento a, a volte ci, sì, ci sì. chiediamo anche e ci confrontiamo, cerchiamo, cioè, ci vogliamo, poniamo domande vogliamo conoscere lo esatto. sul, il parere dell'altro in realtà sì, sì. Poi quando è contrastante in realtà è più interessante vedere il punto di vista altrui, però cioè, spesso ne parliamo giusto per impararne di più. Ho visto una vocalina. dai! Ah, Luna preferisce Silvio o Jimmy! <ride> Metti qui video esplicativo! Prove di affetto, no, non vale toccarlo, non vale tenerlo. <ride> <ride> e che è una lattica. Allora tanto di più. Non è mai diventata un'abitudine La vostra relazione Ho paura che le mie finiranno così Allora Sette anni insieme Sempre insieme mm. È difficile È difficile non diventare fratello e sorella E è difficile mantenere Quel um, rapporto che deve essere un rapporto di coppia bisogna impegnarsi un rapporto vivo sì, un rapporto vivo cioè bisogna impegnarsi perché se si lascia uh, andare il risultato è fratello e sorella e a volte succede quando tipo oh, io oh, sono tua sorella ci sta è normale perché siamo diventati cioè obiettivamente abbiamo passato insieme un 7, 14, 21, 28, un quarto della nostra vita. Quindi comunque una parte molto importante e bisogna fare delle cose per tenere vivo il rapporto come esatto. deve essere. Insomma, se ti immagini se su 7 giorni tu torni a casa, cioè quando torni a casa, ognuno dei due torna a casa, va bene? Te esatto. non lo so, te ti metti al computer a fare le tue cose, esatto. io a fare le mie, esatto. ok? Che non si sposano e si stanno anche antipatie fra le due, cioè magari io ti do noia mentre ci ho i videogames. Questo può portare a. noia nella coppia. Quindi cosa bisogna cioè, cosa facciamo affinché non succeda? Che quando ognuno torna a casa la sera ci si mette d'impegno a forse a, a parlare perché quello secondo me è ciò che uccide la coppia quindi la sera parliamo come è andata la giornata come è andata la giornata durante la settimana quando era possibile ci avevamo presi degli appuntamenti per andare a fare degli aperitivi e una volta io avevo anche avuto l'idea di fare una cosa un po' vabbè, fuori dal comune che era quella di incontrarci direttamente tipo al ristorante quindi ognuno eh, si sistemava a casa che cioè, creava quel brio del vado all'appuntamento perché è anche un pochino quello che magari ha fatica la coppia, il fatto di essere sempre in casa, ci si vede in pigiama, ci si vede in tutte le condizioni e prepararsi insieme eccetera, cioè anche prepararsi per andare a un appuntamento con te ridà un pochino quel brio di, del passato sì ma bene o male sono quelle cose che si dicevano prima eh? senso. sì sì, fare cose insieme però sembra che io sia stato in silenzio, nel frattempo su questa abbiamo domanda discusso. Cioè, abbiamo discusso <ride> almeno sei minuti, eh sì. almeno Vabbè, comunque è stata bella la sua risposta, io condivido perché in realtà è quello che avrei detto anch'io Qual è la pazzia più grande che avete fatto l'una per l'altra? No. Ah. Beh, io me la ricordo, io me la ricordo Vai, dilla Allora, non so se... era, ah. era il primo anno che stavamo insieme Lei aveva un con... una sfilata a Trieste Trieste? Sì A Trieste, e... Trieste? Sì. <ride> eh, A Trieste e... e Trieste? Io... Trieste. A Trieste. Continua ah, a dire Trieste. Okay. Io a Trieste, vero? Trieste. Sì, a Trieste. Sì, Trieste, comunque. Ma il tuo disagio? A Trieste. Beh, anche qui è la quarta volta, volta che sbaglio a dire Trieste. Io avevo a Firenze Trieste. <ride> Vabbè, allora sto concorso dov'era? A, a Trieste! Trieste. A Trieste. <ride> dai, dai, non fare la, se ci mettiamo prima! Ok via, allora. a Trieste! Allora, quindi era un evento, una sfilata, a Trieste, sì. giusto? <ride> <ride> dai, ma sei no? Una... Cioè, te non ce la già faresti mai! Eh. <ride> <ride> non ne usciamo vivi, vivi da questa risposta accendendo a sto Trieste del cazzo uh, vabbè <ride> vabbè Stavo allora dopo la quinta volta okay? non io, dire io... doveva Abbiamo appurato che io dico Trieste e non Trieste. Andiamo avanti, ti prego, se no non se va più. Eh? E diciamo che io ho deciso in pochissimi giorni di andare, di andare su e raggiungerla perché comunque aveva, mi aveva parlato del fatto che comunque era un po'. Era da sola a questo evento, quindi era un pochino pochino insicura, un pochino triste dall'essere da sola e tutto è allora ho deciso di farle io una sorpresa e niente io arrivai con non so 3-4 ore d'anticipo, no io arrivai, la sera prima, io arrivai la sera prima, però non avevo né avuto voglia né il tempo di prenotarmi l'hotel e quindi ero partito così galeotto con l'intenzione di stare tutta la notte sveglio e nella notte visitarmi Trieste, che in realtà mi, mi ispirava tantissimo Come città, infatti città stupenda, piazza dell'Unità, spero di non sbagliare, ma piazza dell'Unità una delle piazze... Belle che abbia mai visto e niente, poi mi sono ritrovato alla fine dopo essermi girato tut tutta, cioè un bello, una bella parte della città eh, durante la notte, poi un po' sfinito la mattina sono andato a dormire sul su una delle banchine del Molo. Perché, perché sapevo che poi sarebbe lì, da lì a poco sarebbe arrivata lei, quindi giusto una, una dormitina. Così. Io mi ricordo lo, ho shock un po quando, lo shock quando me lo sono ritrovata a Trieste in stazione. E ovviamente io non sapevo che aveva passato la notte come non so, un clochard. <ride> no, e... ho un po' barboneggiato. Però lascio fare. Cioè io no, sono no, a farmi, no, ok, grazie. farmi cioè la mia mi bevutina, sì, cioè, nel senso, io mi sono fatto tutto affinare a mangiare. Ok, dopo mezzanotte. un quarto d'ora siamo, siamo riusciti a rispondere a questa domanda. Per quel paese, io um, non lo so. Cioè, sinceramente, boh, mi viene da pensare a quando ho portato il sushi da Padova a Firenze. Ma non Stavo pensando a quello, però, non è il must, Cioè, nel senso, fra tutte, forse, non le ho mai fatte. E. Eh. No, oh, vabbè, non è che bisogna no, per forza vabbè. farle. Cioè, nel senso. Quindi, con questi begli occhi neri. Vai. Siccome è scesa la luce, c'è cioè questa cosa di luce Andiamo gialla, Le ombre sul viso. che Continueremo il QA domani, ma per questo momento vi lasciamo questa prima parte. Se avete altre domande, ponetele qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. E quando rispondiamo? Un altro QA, stay ah. tuned. <ride> Ciao!